in diretta? sì ok ciao a tutti aspettiamo che arriva qualcuno e poi iniziamo a fare gli inzupposi così come avete deciso voi nel piccolo sondaggio che abbiamo fatto sulla pagina avete scelto fra gli inzupposi e le ciambelline voi avete scelto gli inzupposi con mia sorpresa però gli inzupposi facciamo allora c'è qualcuno? Regista c'è qualcuno? Aspetta, quello c'è? Che cosa? C'è qualcuno? Ok. Allora, spero stiate tutti bene. Oggi prepariamo insieme gli insulposi. Non vi preoccupate che poi durante la diretta riepo, riepilogherò tutti gli ingredienti. Allora, oggi vi facciamo con la farina di tipo 1 però potete utilizzare qualsiasi tipo di farina che voi vogliate che sia la farina 00 che sia la farina 0 la farina di tipo 1 la farina di tipo 2 o la farina di tipo integrale addirittura in questa ricetta potete inserire la semola rimacinata se vi piace un sapore più rustico e quindi il 20 della farina potete metterlo di semola rimacinata ora alla farina, che in questo caso è farina tipo 1, aggiungiamo lo zucchero. Le dosi le troverete tutte nel link sopra la diretta. Lo zucchero e mescoliamo. Vieni a vedere da vicino nella ciotola. Lo zucchero l'olio io sto usando l'olio extravergine d'oliva ma voi potete utilizzare tranquillamente l'olio di semi se non vi piace il gusto troppo forte dell'olio extravergine d'oliva, poi due uova, un attimo che vi cerco così posso interagire di più con voi, abbiamo messo due uova, poi mettiamo il latte arrivo subito che vado a prendere il latte un attimo tu riprendi qui allora sciogliamo l'ammoniaca nel latte allora prima parliamo un secondino dell'ammoniaca che cos'è l'ammoniaca l'ammoniaca vieni qua fai vedere l'ammoniaca L'ammoniaca è questa, non è il detersivo per fare le pulizie, l'ammoniaca è un agente lievitante, è bicarbonato di ammonio, non vi preoccupate se lo utilizzate, non vi sto avvelenando, non morirete se mangerete le paste fatte con l'ammoniaca, state tranquilli perché nell'altro video molte persone mi hanno accusata di volervi avvelenare, state tranquille, questa è l'ammoniaca, una bustina ne contiene 20 grammi, noi in questa ricetta ne useremo 10 grammi, quindi sciogliamo l'ammoniaca con un po' di latte caldo, adesso vedrete la reazione che avrà l'ammoniaca con il latte, vieni più vicino. Guardate, se non utilizzate il latte caldo questo non avviene, se non fa questa reazione l'ammoniaca è, è scaduta oppure non, ha, non farà il suo effetto, quindi provate prima, se vedete che l'ammoniaca non fa la schiuma non la utilizzate. E ora e poi la buccia di limone. Sposizione. Parliamo anche di questa cosa qui, della buccia di limone una signora scrisse un commento dicendo che è schifo scusate la parola però questo è il commento io non mangerei mai delle paste da latte con uh, la paura di poter trovare dei pezzi di buccia di limone nel, nell'impasto la signora sta ancora aspettando che mi scriva l'indirizzo perché così gli regalerò un grattugino perché io non metto i pezzi di buccia di limone si mette la scorza di limone grattugiata in grattugino sottile. Solo la parte gialla, mi raccomando, altrimenti le nostre paste saranno amare. In questo caso che okay, facciamo mezza scorza di limone. Vedete? Io ho preso solo la parte gialla. Che abbiamo messo e adesso iniziamo a impastare aggiungendo un po' di latte alla volta. Non aggiungiamo tutto il latte tutto insieme, perché sennò poi non riusciremo a non impastare bene. Un po' di latte alla volta. Cominciamo. Fai vedere l'impasto, vieni più, più vicino. Aggiungiamo ancora latte. Come vedete, il latte è caldo, così aiuta la lievitazione dell'ammoniaca aggiungiamo ancora c'è qualche domanda cosa sono gli inzupposi sono dei biscotti da latte chiamati inzupposi da banderas Così. nella pubblicità ecco perché li abbiamo chiamati tutti inzupposi ma perché questi inzupposi sono inzupposi biscotti sono proprio che banderas scansati sono più buoni sono più naturali e soprattutto li abbiamo fatti noi allora, come vedete l'impasto già si sta formando senza nessuna difficoltà vieni più vicino adesso io raccolgo tutta la farina aspetto ad inserire l'ultima parte di latte perché potrebbe essere anche che non sia necessaria perché il nostro impasto deve essere sodo adesso vediamo ne aggiungo un po' Allora, naturalmente, se utilizzerete una farina integrale, ci sarà necessità di un po' più di latte. Se utilizzerete una farina 00, meno grezza, sarà sufficiente il latte che avrò messo nella ricetta. Allora, l'impasto è pronto. Come vedete, mi ha avanzato un po' di latte. Non lo utilizzerò. Certamente non lo butterò. So già che qualcuno scriverà e con quel latte che cosa farai? Lo butterai? No. Il nostro impasto è pronto. Fai vedere l'impasto un attimo, per favore. Ci sono facendo Che cosa? Ci sono facendo bene. bene. Allora, prendiamo un po' di farina. Io per il momento ho ancora il guantino. Lo lavoro un po' all'impasto e poi se non mi dà fastidio lo tengo ancora. Prendiamo tutto l'impasto, lo mettiamo sulla spianatoia, lo raccogliamo tutto, questo tutto qua, e lavoriamo un po' l'impasto. Non esageriamo ad aggiungere la farina perché sennò andiamo ad alterare le dosi. Vedete bene? Lavoriamo un po' così diamo il tempo alla farina di assorbire tutti i liquidi e di ritrattarsi e all'ammoniaca di cominciare a fare il suo lavoro Dimmi, c'è qualche domanda nel frattempo che io lavoro un po' l'impasto? C'è una signora che è la prima volta che ci in diretta Ciao, benvenuta. benvenuta. C'è qualcuno che non piace l'ammoniaca? Eh, lo so, però per fare questi biscotti... Allora, innanzitutto l'ammoniaca è vero, ha un profumo eccessivo, però il profumo una volta aperto il forno va via. Nel, nel biscotto poi voi non avvertirete se sono ben cotti, mi raccomando, non avvertirete il sapore dell'ammoniaca. Quindi si può fare il sacrificio per 10 minuti, con un evabola. cattivo odore che comunque poi vi darà una fragranza, un sapore, un... cioè i biscotti saranno veramente buoni si mette... so già la domanda che adesso farete, si può sostituire l'ammoniaca? No, per questi biscotti no Pande degli angeli? No, alcuni dicono di mettere il pan degli angeli con un pizzico di bicarbonato io ho provato, il risultato cambia tantissimo non sono affatto la stessa cosa, non cambia tantissimo. Allora, vedete l'impasto, com'è? Non appiccica le mani, è pronto. Spero che si veda bene. Adesso li realizziamo insieme. Io metto un po' di farina qui, e sposto l'impasto qui. Ora, siccome io ho le mani pulite, e non sopporto e voglio sentire la quantità dell'impasto, Poi poco guantino Dimmi, c'è qualche domanda? Ci puoi ripetere gli ingredienti? Sì, allora gli ingredienti sono 500 g di farina, però andate sempre a controllare il link perché adesso può essere che per l'agitazione io mi stia sbagliando. 500 g di farina, 150 g di zucchero, 100 ml di olio, due uova, mezza bustina di ammoniaca. Che questa, ripeto per chi è arrivato dopo l'ammoniaca. È questa, non è il detersivo per fare le pulizie. La buccia del limone e 150 ml di latte caldo. L'ammoniaca la dobbiamo sciogliere nel latte caldo. Non aggiungete l'ammoniaca direttamente nella farina. Mi raccomando, ora realizziamo i nostri biscotti. Come realizzare questi biscotti? Che forma possiamo dare a questi biscotti? Scegliete voi, potete prendere un panetto, così, stenderlo col mattarello, io adesso mi sono dimenticata di prendere una formina, però vi voglio far vedere, tu tieni, rimani qui, fai vedere qui, rimani qui, arrivo subito. Questa ho e questa ho, vi faccio vedere. Arrivo. Non ho più niente per Vabbè. Allora, questo è il nostro impasto. Possiamo tranquillamente stenderlo col mattarello. Vedete? Più sarà sottile l'impasto e più saranno sottili i nostri biscotti. Se lo stendiamo col mattarello possiamo fare... Le forme che volete, quindi magari divertirvi con i vostri bambini, fare le forme che voi preferite, farvi aiutare da loro, aggiungere degli zuccherini, fare gli occhietti con delle cioccolate colorate, potete fare quello che volete. Io ora vi faccio vedere questo, portata di mano vi faccio vedere questo. Fate così. Si vede? Sì. E lo mettete nella teglia. Dove possiamo rivedere il video? Sempre sulla pagina, al termine, sì. della, al termine della diretta, Raffaele non parlare, al termine della diretta sarà sulla pagina e lo potrete vedere sulla pagina. YouTube? Dopo lo pubblicheremo anche su YouTube, alla fine dirò tutto. Scrivetevi. Voi scrivetevi su YouTube così potrete vedere anche su YouTube. Allora, questi qui li facciamo col copapasta finiamo questo pezzo che ho steso. e poi non vi voglio tenere troppo in diretta perché giustamente ci sono delle signore o dei signori che non hanno il wifi e quindi non possono, non possono tenere tutto questo tempo perché sprecherebbero troppi giga i giga in, questi periodi, in questo periodo sono importantissimi per tutti quindi non dobbiamo essere egoisti e pensare a tutti allora Abbiamo visto che possiamo stendere, possiamo prendere un pezzo di impasto, fare un filoncino, così, dargli una forma quadrata, ovale, tonda, come volete voi, e fare un salsicciotto, un filoncino così e metterlo. Questo qui possiamo fare direttamente così: nello zucchero nello zucchero, si vede? e poi lo mettete nella teglia, fai vedere la teglia, qui, okay. a questi qui invece potete sp li spennelliamo con il latte, proprio per non fare così, se no si potrebbe fare anche così, facciamo così, però se li spennellate con il latte, vengono un po' più belli, oh, poi li facciamo eh, tutti, poi eh. dimmi qualche domanda, sposare il bimbi? Si, sì. sposare il bimbi, quello che volete voi, la planetaria, quello che avete a disposizione, Passiamo sempre nello zucchero, così. Non mettiamo troppo vicini sulla carta forno perché questi lieviteranno notevolmente perché hanno l'ammoniaca. Oppure possiamo fare così, fai vedere, sto creando un macello. Per farvi vedere tutto sto creando un macello. Potete fare così. Come vedete, l'impasto perfetto, non si appiccica le mani non si appiccica il tagliere allora, li stendete un po' più sottili tagliate fate così e arrotolate poi fate il simbolo dell'infinito passate sempre nello zucchero e mettete sulla carta forno oppure che, che altra non c'è Un'altra forma particolare possiamo fare, ah, possiamo rigarle con una forchetta, fare così. Prendervi, non lo so se, se eh, ci stanno seguendo anche dalla pagina, dal gruppo di conversano. Se ci stanno seguendo, ciao a tutti. Commentate, e io poi vi rispondo a tutte le domande. Allora, fai vedere qui un attimo: potete fare questo e fare così. E passare sempre nello zucchero se, se ci sono domande è il momento giusto per farle perché io così nel frattempo faccio qualche pasta guardo io ma scusa si mette anche qua degli angeli no si mette solo l'ammoniaca non aggiungete nient'altro perché l'ammoniaca è già sufficiente e l'ammoniaca, mi raccomando, 10-20% rispetto al totale della farina e infatti noi su un mezzo chilo di farina stiamo mettendo 10 grammi non so se adesso è il 10% però stiamo mettendo 10 grammi non esagerate con la quantità di ammoniaca e soprattutto quando utilizzate l'ammoniaca dovete essere ben attenti alla cottura, che siano ben cotti Non mi viene in mente nessun'altra forma da farvi vedere, poi che altro vedo io i commenti. Adesso mi sono collegata agli ingredienti. Allora, gli ingredienti sono: pezzo chilo di farina, 150 g di zucchero. Anche lo zucchero potete utilizzare: lo zucchero di canna, 150 g di zucchero, 100 ml di olio, mezza bustina di ammoniaca, due uova, la buccia di mezzo limone, 150 ml di latte tiepido. Ma la ricetta la troverete nel link sopra. Al video in diretta. Cliccate in su. Cliccate e troverete tutte le spiegazioni Facciamo così Così Passiamo nello zucchero E mettiamo sulla carta forno Si può entrare nel gruppo di conversano? Si può? Entrare nel gruppo di conversano se di conversano sai? Chiedete, chiedete fate l'iscrizione al gruppo di conversazione e l'amministratore vi accetterà se non siete un fake Beh, non, non è questo il caso se sono persone che seguono me non possono essere fake e facciamo così se poi vogliamo dare la forma che ci ricorda quando eravamo bambini e li compravamo dal parcheggio come il panificio dove li comprava mia nonna, fate così, fai vedere un attimo per favore, fate così, li schiacciate leggermente, così, così non lieviteranno troppo in altezza, ma rimarranno un pochettino più bassi, perché ognuno di noi ha le sue paturnie, c'è chi le vuole alte, c'è chi le vuole basse, c'è chi le vuole sottile, c'è chi le vuole più bianche, comunque sempre poi li passate nello zucchero ci sono altre domande se no io completo eh, finisco di fare i biscotti e poi vi faccio vedere come sono venuti cotti come, dopo la cottura quanti biscotti escono dipende sempre dalla grandezza che voi farete. naturalmente se fate questi ne verrà un numero se fate questi ne verrà un altro numero non lo so non lo so quanti biscotti non mi sono mai messa a contare i biscotti che escono che di dove sei io sono di Conversano, provincia di Bari, città bellissima, splendida, stupenda, vi aspetto, venite a trovarmi quando tutto sarà finito, ci vediamo sul castello, sul castello, in mezzo al, ca in mezzo al castello, sopra il castello, nel castello. Vediamo. Uh, La stessa una piccoletta. volta cotti, ecco come li conservi in un barattolo col coperchio. In vetro, in latta, in plastica non mi piace in plastica, però se non c'è nient'altro va bene anche in plastica. Però in vetro o in latta è perfetto, si conservano per tanto tempo. Se sono ben cotte, mi raccomando, lo ripeto per l'ennesima volta, ben cotte, l'umidità all'interno non ci deve essere. Altrimenti sentirete il sapore dell'ammoniaca e le paste non dureranno a lungo, non si conserveranno a lungo. Possiamo vedere che ammoniaca usi? Uh, sì. Per vedere, liquida un polvere, l'ammoniaca liquida io non l'ho mai sentita, l'ammoniaca liquida è detersivo. No, no. non per si do, usa questa. Adesso l'ha fatta anche la Pan degli Angeli, facciamo pure pubblicità, la Pan degli Angeli basta che non usate detersivo. Pubblicità gratuita. Ah, questa è, questa è di un'azienda di conversano, però ripeto, la sta facendo anche la Pan degli Angeli, mi raccomando, usate quella in polvere, questa qui. Sono? L'olio, io ho usato l'olio extravergine di oliva, voi potete utilizzare anche l'olio di semi, quello che volete voi, se non vi piace. La stessa la... ricetta delle pastelette tonde che gonfiano? Sì, va bene, ha una forma, può darsi. Quali sono le pastette tonde che gonfiano? C'è una che ha fatto questa domanda. No, lo so, molto probabilmente sì. Una signora mi aveva chiesto, l'ammoniaca è fondamentale per la ricetta? Sì, l'ammoniaca è fondamentale perché dona fragranza... È la giusta consistenza del biscotto se cambierete metterete dietro per dolce avrete un, un biscotto ammassato che non sarà ben lievitato perché in questi biscotti c'è bisogno dell'ammoniaca ripeto la fa anche la fanno degli angeli del supermercato non è velenosa, lo ripeto per chi si è messo in collegamento adesso l'ammoniaca non è velenosa, io la mangio mangio biscotti con l'ammoniaca da quando sono nata e sono arrivata a questa età grande e grossa come vi vedete quindi state tranquilli Utilizzate l'ammoniaca il forno, il forno. Allora, temperature 80... statico ventilato. Allora, potete usare statico e ventilato: tutti e due i modi va benissimo. 180 gradi, ognuno si deve regolare in base al proprio forno. Nel mio forno ci stanno più o meno 15-20 minuti. Voi controllate il vostro forno. Mi raccomando, che siano ben cotti e ben dorati. Ora vi faccio vedere quelli che io ho fatto prima, che sono questi. Io ho fatti questi qui, sono sempre di farina integrale. Si vedono? Si vede bene? Sì, questi sì. sono integrali, questi sono integrali. anche quelli vedere. che ho fatto io. Adesso erano di farina tipo 1. Naturalmente, lo ripeto per chi si è messo in collegamento adesso: potete utilizzare farina 00, farina 0, farina 1, 2 oppure integrale. Addirittura, se vi piace un sapore più rustico. Potete sostituire il 20% della farina 50 grammi, 80 grammi, di semola rimacinata, se vi piace un sapore ancora più rustico. Questo è tutto. Per quanto tempo deve lievitare i biscotti? Devono lievitare. Eh sì, no, no. Ma perché devono lievitare? Mi è una gente lievitante. Questa è una gente una... lievitante, come il pan degli Acce... angeli istantaneo, immediato Non c'è bisogno a contatto di con il calore no. lo sto dicendo io Vai. a contatto con il calore immediatamente lievito non c'è bisogno che stiano qui a lievitare non è lievito di birra questo è un agente lievitante istantaneo come il pan degli angeli tranquilli poi sembra che per la prima volta ti seguo, sei così molto brava a spiegare grazie Ora li preparo, grazie, bene. Se li preparate mandatemi le foto che poi le pubblichiamo sulla pagina, naturalmente a vostro nome. Vi aspetto. Col cacao? Sì, sì, sì, sì. Allora, un'altra alternativa. Brava che ha fatto questa domanda. Potete aggiungere una parte di cacao, non esagerate, aggiungete solo 10 die grammi di cacao. Una parte? Eh? Una piccolissima parte, 10 mm. grammi. 10 grammi di cacao su mezzo chilo di farina. Potete aggiungere le gocce di cioccolato. Ho provato a farle con le noci, sono buonissime. Le noci bastano 50 grammi su mezzo chilo. Con le mandorle sono buonissime. Che altro si potrebbe aggiungere? Mm. In questo momento non mi viene, non mi viene in mente nient'altro. Te ci fa un baffo. Chi l'ha detto? Io. <ride> vabbè, solo tu potevi dire questa stupidaggine. Allora, stai rispondendo, Cante in polvere. Sì. Mi sono persa la ricetta teresa me mio tranquilla perché la ricetta rimane eh, sulla pagina pubblicata la, la puoi rivedere comunque sopra la, il video in diretta troverai il link stai tranquilla iscrivetevi sul canale youtube ora di alla fine aspetta cucina con me grazie. le dosi di nuovo le ho appena ripetute sei bravissima grazie se si vuole mettere meno zucchero Spennellare la superficie con il latte e mettere un po di zucchero sopra io faccio così si sì, sì, può fare tranquillamente potete mettere che stai riprendendo potete mettere anche Potete mettere anche Meno zucchero nell'impasto tu mi devi seguire a me il regista tu te più fatta te Potete mettere anche meno zucchero nell'impasto se questo qui per esempio ci sono 150 grammi potete arrivare a mettere fino a 120 grammi Se per voi sono troppo dolci e poi spennellare con il latte e aggiungere lo zucchero sopra. Adesso vi faccio vedere. Aspettate un attimo, riprendi l'impasto. Così vedono che nonostante stia. Siamo sul gruppo? Sì. Non lo so se stiamo sul gruppo. Se conversano se qualcuno, qualcuno ce deve... lo dice, se stiamo sul gruppo. Tomiziano ci sei? Allora, per esempio, vi faccio vedere. Questo è un pennellino in silicone. Bagniamo nel latte. Spennelliamo. Naturalmente questi vengono un po' più carini perché il latte fa sciogliere bene lo zucchero e che si caramellizza meglio. Dimmi. Se l'ammoniaca che rimane si può riutilizzare? E come si conserva? Allora, si conserva, chiudete bene la bustina così, mettete una bollettina e conservatela. Però, può succedere che quando voi andate a prendere trovate vuota la bustina. Lo spazio da non si trovate buona ruota la bustina perché non lo so perché sembra che evapori non so che cosa succede evapora. Io cioè, mi è capitato che pensavo di avere l'ammoniaca, sono andato aperto la busta e sorpresa non c'era niente quindi se la dovete conservare conservatela tranquillamente ma non aspettate troppo per utilizzarla tutto qui però va conservata così chiusa chiusa bene, magari in un posto asciutto, non all'umido, così non, con l'umidità così non si inumidisce. Questo è ciò. In Sardegna con quell'impasto aggiungono noci e uva passa. Ah, anche uva passa. Si chiamano papassini. Sì. papassini. Ciao Sardegna. Ciao, ciao. Allora, come si chiama la signora? Graziella, come te? Ciao Graziella. Graziella Frau grazie alla frau, si sì, mi segue tanto la signora la conosco me la ricordo perché commenta spesso e mi segue allora se vediamo se ci sono altre domande adesso mi, mi manca la... no aspetta di avere la sì. carta a forno si sì, anche su se di conversano ah beh, ciao a tutti quelli di conversano Ciao, per voi adesso vi ripeto la ricetta un attimo solo Sì, no aspetta di avere la carta a forno perché non so se sulla carta del forno si potrebbero attaccare aspetta per sicurezza sei pugliese Di dove? Con precisione. Sono di Conversano, in provincia di Bari. Allora, per quelli di Conversano che stanno seguendo, stiamo facendo gli inzupposi, la ricetta è questa. 500 g di farina, 150 g di zucchero, 2 uova, 100 ml di olio, una busta, la buccia di un limone, mezza bustina di ammoniaca, 150 ml di latte tiepido. Comunque poi se commentate io vi rispondo a tutti, anche nella pagina commentate risponderò a tutti. Tanto a casa dobbiamo stare, questo devo fare. Poi, era, ah, io, io sto indietro con i commenti. Allora ti saluto un po' di saluti vari, Milano, sì? Cagliari, Ciao Nombardia. Ciao Benonda. Sheila, Sheila, ciao Sheila. Non la vedo Sheila, dove La vedo io. Ciao anche Sheila. I ti secchi? Sì, anche i mirtilli secchi potete utilizzare scatenatevi voi. La cucina deve essere una cosa tranquilla di gioia, non vi dovete fossilizzare nel, nel seguire la ricetta, la lettera, le dosi del. Allora, in pasticceria le dosi le dovete seguire alla perfezione perché soprattutto per, le, per i dolci, anche una pasticceria del pan di spagna, basta sbagliare un po' le dosi e il l'orologio non riesce. Però, se voi volete utilizzare la farina 1, Tranquillamente la potete utilizzare, aggiungere, potete aggiungere qualsiasi cosa, le gocce di cioccolato, ho detto, le noci, le mandorle, l'uvetta, come ha detto quella signora, tranquillamente. Nel dubbio fate un commento e Graziella vi risponderà. Ecco. Ciao, da Milano. <ride> Bene, allora, penso che abbiamo detto tutto. Ah, la teglia, la teglia. No. No, che... Alternativa alla carta forno, eh, se si può spolverare con la farina per non attaccare. No, aspettate di avere la carta a forno, Ci perché se mettete la farina, la farina si brucerà e quindi farà un cattivo odore e sotto al biscotto si brucerà. Ora io penso che la leccarda del forno, quella nera, potete utilizzarla, magari provate a mettere, non posso dirvi, provate a mettere due biscotti, perché se voi si attaccano, che fate con l'impasto dei biscotti? Aspettate di avere la carta a forno, magari non lo so, potete pass passare un po' d'olio, sulla leccata, però ho paura che faccia il fumo io ho sto dando delle alternative però non so, non so se siano valide provate no, non provate perché no. sennò poi se avete l'impasto e non riuscite ad utilizzarlo che cosa fate con questo impasto? non voglio che nessuno butti niente con le mie ricette saluti da Sicilia, Torino, Va bene, ciao Cagliari, Gargano Giacomo Carso, grande regista Complimenti, la solidarietà maschile. Cottura forno statico ventilato. Abbiamo detto che potete utilizzare sia statico che ventilato tranquillamente. Ciao, ma olio d'oliva? Sì, olio di oliva oppure olio di semi. Quello che preferite. Io in questo caso ho utilizzato l'olio extravergine di oliva, però potete utilizzare anche l'olio di semi. Tranquillamente, esatto, brava Lucia Salvelli, sulla leccarda del forno non va bene perché lo zucchero si scioglie, ma l'hanno attaccati, ecco, non va bene. Aspettate di avere la carta a forno, aspettate, io li ho fatti così e non si attaccano. Sorpresa! Wow, ognuno, ognuno, cioè, Vabbè, cioè, eh, va bene, e va da. bene, dai. Se i consigli sono. Dovete provare, poi magari scendevi. Anche i commenti così, Giovanna Massali malpede no, non provate. Però lo dice rivello. va bene. Ok, penso che siamo stati chiari, abbiamo detto tutto. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima volta. Regista, aspetta. stai il zitto, se no ti metto un ottimo generale. Poi non faccio nessun epilogo, perché è quanto tempo che stiamo in diretta? Già è troppo. I giga si, si sciupano. Io vedere. so cosa devo fare, se è buono. Allora, ve lo dico la prossima diretta potrebbe essere mercoledì sicuramente sarà mercoledì mercoledì decidiamo se fare gli gnocchi oppure una crostata velocissima insieme senza burro con l'olio extravergine ora farò un sondaggio più tardi oppure al massimo domani e voi deciderete se fare gli gnocchi, li facciamo insieme oppure la crostata ora vi saluto e vi do appuntamento la prossima volta se vi è piaciuta questa video ricetta Condividetela sul vostro profilo, invitate i vostri amici a condividerla. Iscrivetevi sul mio canale YouTube e mettete un like Uccemo se vi è. Come l l ah, certo. eh, se il mio canale eh no, YouTube eh. si chiama come me. La prossima volta cambio regista. Okay. Allora vi saluto. Alla prossima volta. Grazie a tutti, ciao! Ciao! E aspetta, su Conversano? Ciao Conversano! <ride> Scusate ma io devo salutare anche Conversano! Conversano poi mi raccomando, vi rispondo sotto i commenti perché purtroppo non, non sapevo di essere seno in diretta e quindi non sono venuta a controllare. Comunque poi uh, vi rispondo nei commenti sotto al gruppo. Ciao a tutti! Ciao Mattia, siamo le di zia! Ciao. Ciao! Ciao! Ciao a tutti!